Ciao, sono Marco, sono passate da poco le 7 di mattina e già fa un caldo terribile. Comunque, è la stagione del caldo e quindi caldo sia. Voglio condividere con te questa mattina, durante questa meravigliosa passeggiata insieme al mio fedele amico a Quattro Zampe, un pensiero che ho fatto osservando i lavori in cantiere, un cantiere qualsiasi e ho preso in considerazione una parete. Ecco, questa parete mi ha dato la possibilità di trovare delle analogie, per esempio, con la saggezza di una persona. Prova ad immaginare come è costruita una parete. È costituita da mattoni, diciamo, tra virgolette, nel senso che tanto comunque poi si usano diversi materiali, tra cui foratini e laterizi vari poi dopo viene rivestita con altri strati fino a dare poi la levigatura finale. Ecco, l'analogia che ho trovato è esattamente questa, è un po' come quando noi formiamo la nostra persona, la nostra moralità, la nostra etica, la base del nostro essere, sono appunto i mattoni. Poi su questi mattoni noi andiamo a costruire qualcosa in più andiamo a rifinire sempre più nel dettaglio la nostra persona e fino ad arrivare al punto in cui se vogliamo dare la levigatura finale la lisciatura massima a questa parete dobbiamo aggiungere dello stucco, del, dello stucco per lisciatura e successivamente anche carteggiarla per renderla più liscia possibile, quindi si aggiunge questo stucco e poi dopo va tolto quello che è in eccesso per rendere la parete ancora più liscia. Credo che questo sia esattamente quello che avviene nel momento in cui noi andiamo ad acquisire la nostra saggezza. In pratica ci andiamo a formare, a costituire su delle, dei materiali solidi la moralità eccetera eccetera, l'etica e quant'altro e poi andiamo ad aggiungere su di noi delle cose che sono anche in più, ma tutto questo serve perché poi alla fine possiamo togliere tutto quello che non serviva finché la nostra persona divenga levigata come una parete liscia e perfetta. Ecco credo di aver trovato una buona analogia con questo lavoro, con questo lavoro che ho visto, nella realizzazione e rifinitura di una parete, salvo il fatto che una parete diciamo che non è un essere vivente, credo che comunque si possa trovare delle analogie anche in questo. Non so, ti è piaciuto questo paragone? Per riuscire a raggiungere una buona dose di eccellenza e di saggezza, dopo aver caricato tutto quello che abbiamo fatto durante la nostra vita, abbiamo fatto il nostro percorso acquisendo, acquisendo, acquisendo, per poi a un certo punto cominciare a togliere tutto quello che non serve per diventare saggi al punto giusto. Spero che questa mia riflessione possa esserti stata utile questa mattina. Insieme al fedele amico a quattro zampe continuiamo a fare la nostra bella passeggiata. Se vuoi aggiungere qualcosa farò lo spazio dei commenti e se vuoi condividere il video non può che farvi piacere. Ti saluto con un abbraccio. Ciao.